你 Dai, dai, dai, dai, che rosa, rosa, del lo vedo! Raggi! Raggi! Raggi! Raggi! Raggi! Raggi! Raggi! Raggi! Raggi! Ai figli di Troia!